Davide, dove siamo stati l'altra mattina? Dopo che abbiamo accompagnato Sara a scuola, siamo andati... A prenderla! Bravo! E poi dove siamo andati a vedere il tuo... Asilo! Asilo! C'era la... Maestra! La maestra che ci ha dato dei documenti... Quindi, una volta presi i documenti, siamo andati a visitare che cosa? Il... Cor... cortile che abbiamo visto che però devono mettere un po' a posto ma al di là di quello siamo andati a comprare tutte le cosine che riguardano te cosa ci ha chiesto la maestra lo scopriamo guardando il il sacchetto ma che bello azzurro tutto azzurro chi c'è disegnato? chi è quella là? La giraffa, poi cosa vedo? Disegnata una, una palma. Una palma e tanti pupazzini che hanno voglia di venire con te all'asilo. Senti il rumore? Senti il rumore? Aiuto. Ecco, sono I tuoi mignon? Sì. Ma cosa c'entrano i mignon? Via, mignon, non puoi entrare nel nostro, nel nostro video. Dell'asilo, via Minion, bello, via! Spieghiamo agli amici e ai nostri amici bimbi. Anche se quelli che già frequentano l'asilo lo sanno già, che all'asilo non si porta niente, eh, tiralo, niente tiro. dei tuoi giochi. Eh. Allora scopriamo cosa c'è nel sacchetto. tira fuori, di stoffa. Tirala fuori, tirala fuori. Eh, eh. Vediamo cosa c'è. Eccola qui mostriamo le nostre amici bimbi girala girala girala girala il sacchettino ah eccoci qua c'è scritto il tuo nome ricamato appunto croce c'è scritto davide stefano cosa ti ha disegnato la mamma sulla borsettina un, un, un cuoricino vuol dire che la mamma ti vuole tanto bene ma cosa fai dall'emozione cadi? Cadi dall'emozione? Che ti vuole tanto bene e che a casa c'è la mamma, papà e la tua sorellina Sara Che la facciamo salutare? Sì. Oggi è con noi Allora Sara adesso tocca a te aiutare Davide a vedere cosa c'è nella borsetta Cosa c'è? Cosa c'è? Una scatola di scarpe? Apriamo, Apriamo. E ci sono le? Ciao Battine, con scritto il tuo nome. Di solito si usava il sacchettino, adesso la maestra vuole una scatola. E questo chi la mette la visiera? E questo chi la mette? Chi la mette? La mette la mamma. Perché tre giorni deve stare con Davide. Oh. Brava Sara. Faccio vedere come si mette. Wow, eccola qui. La metti tu anche? Quindi quindi sei già abituato a vedere la maestra perché la maestra si vestirà col camice con, con la mascherina. mascherina con questo addosso lo sai una cosa? Non eh? sai quanto ci sarà caldo sotto a quelle cose? povere maestre invece le tue maestre okay. hanno solo la mascherina ok quindi vediamo cosa c'è lì è, ha tirato fuori un altro sacchetto e non mi ha detto nulla E poi, eh, dove... ma c'è questo anche c'è questo è... Quello cosa c'è dentro? Vediamo un po', vediamo Atchè, un po'. Apriamo una cosa alla volta. Apri. Ah, la cosa più importante. La mascherina, perché in realtà nei bimbi più piccoli che vanno all'asilo non serve, ma la mamma, per attenzione, ha messo anche quella. Sì, perché si fa Poi ci sono le foto, tessere, poi c'è una foto, piano, tirala fuori piano, se no ti fa aiutare da Sara. No, no, no, no. Abbiamo vuole fare lui è diventato grande le fototessere poi c'è una foto grande No, mamma mia che è questa ah è quella lì piano piano che il nonno te l'ha tagliata su misura okay, dove l'attaccherà Sara quella foto? all'armadietto fuori così lo condividerà con un altro amico bene l'armadietto si condivide okay, con un altro amichetto quindi le tue foto okay. che servono in segreteria questo, quelle sono le fototessere che Davide ha scelto. E poi mi dire, calmo, calmo, calmo, e... calmo c'è un altro sacchettino. Cosa c'è? Mi... Ma Davide usa il bavallino a casa? No. no. no. Lei le, i fazzolettini e bagnati? E non c'è più niente. E non c'è più niente. Poi c'è quella bellissima borsa che ci... ci? No, ti accompagnerà. Asilo, perché con la borsettina deve rimanere all'interno Mette. per mettere il giubbino oppure il giubbotto in inverno Quella di scorta noi abbiamo scelto quella azzurra col verde col giallo col rosso perché sono tanto belli colori che ci fanno capire che si sta andando all'asilo quindi, ti piacciono i ricamini che la mamma ti ha fatto? Sì. sì! questi ricamini li avevo fatti anche per Sara. In questo libricino rosso, invece, ci sono le deleghe per chi ti viene a prendere. Chi è che ti verrà a prendere? O la mamma, o papà, oppure il nonno, opp oppure lo zio, oppure la nostra amica o la zianna ma quante persone ti vogliono prendere no no no no no! ti verrò a prendere solo io in maniera tale che le maestre sanno che solo io posso venirti a prendere e o io che papà che bello che bello quindi amici abbiamo fatto un lungo percorso abbiamo accompagnato Sara a scuola siamo andate a visitare l'asilo solo dall'esterno, perché internamente non si può entrare per via del Covid quest'anno. Abbiamo preso tutto il materiale che serve per Davide. Tutto, tutto, tutto. tutto, tutto, tutto. Questo, questo, quello, quello. Vorresti ritornare all'asilo? No, no, no, no, no, no. Si nasconde! Si nasconde. Quindi sa Davide, salutiamo i nostri amici bimbi e salutiamo la classe. Bye! Verde. ciao bambini della classe verde. Domani arrivo, arriva anche Davide a stare con voi. O meglio, diciamo, svegliamo un segreto. Tu sei Davide, Davide Stefano, Davide e Stefano ti aspetta. Davide e Stefano e Sara in vale Sada. Vi aspetta sul nostro canale. Iscrivetevi e mettete un like se vi piacciono questi due biericchini che vanno a scuola. Scuola materna e scuola elementare. Ciao! Ciao!